ciao banditi ovviamente in modo affettuoso guardate che bel posticino non c'è nessuno sono uscito dal bunker e vi mostro un po' la zona sempre vicino a casa mia guardate che bel posticino questo fiume di mattina bella fredda bello soleggiato e quando si arriva qui volevo dirvi che la vita è tutta un'altra cosa. Si sente proprio la mente che si rigenera, il corpo che, che sta bene, la circolazione funziona e ti passano tutte quelle paranoie se ce le hai o quei pensieri dovuti ai media che ti raccontano una bella panfarsa e e quindi ci vengo prima e il più spesso possibile bene, io mi chiamo Michele Gallo sono un cantante, cantautore, musicista mi piace lo sport, correre, camminare, giocare a calcio quando ho avuto anche buone possibilità ma l'ho sempre visto come uno sport per divertirmi e basta e mi piace anche dilettarmi in cucina. Guarda che posto, cavolo, ragazzi. Niente di idilliaco, trascendentale, ma chi si mette le scarpe da tennis, va fuori da casa e trova un posto così? Io sì. Bene, questo è un video di presentazione. Un video di presentazione che verrà susseguito da altri video camminiamo anche lì indietro, tanto non c'è un cazzo di nessuno da altri video che dove vi racconterò un po' chi sono, cosa mi piace fare, cosa faccio e farò anche alcune cose stacchi musicali, qualche piatto di cucina, e poi, quando avrò l'opportunità, la possibilità, mi vedrete spesso qui al fiume al fiume in quel del veneziano in questo piccolo paese veneziano a Veternigo molto bene oggi non ci sono mascherati il carnevale per me è finito e andiamo avanti così andiamo avanti così Guarda che bello il posto. Dovrebbero esserci 5 km di questa zona naturale. Dovrebbero essercene tanti chilometri. Invece poi finirà, anche se comunque siamo molto lontani dal casino. Bene, così. Scusatemi se ho portato pazienza fino adesso, ma cosa volete farci? <ride> Vi saluto, un abbraccio caloroso perché so che ne avete bisogno. Ciao!